Buonasera, bentornati nella live di Capodanno dei Vanilla Adventures. Mentre quell'altro si gratta, ma Mi ti spazzo. sembra il modo di presentarsi? Beh scusami, allora ah, intanto facciamo sì. presto perché io devo andare a giocare a Cyberpunk quindi.. Ma smettila questo Cyberpunk, nessuno... devi eh. giocare a Cyberbug <ride> <No, 77. ride> Allora andiamo a recuperare un sacco di cose Questa video di live sarà molto girovagno e poi finiremo probabilmente a combattere contro il boss dell'ala. Benissimo. Quindi state con noi mentre recuperiamo cose importantissime di lore e anche un sacco di chicche, per esempio la scheda addosso di un non morto a caso. Allora, prima di salire per di qua, perché questa è una strada molto importante, nonché una scala molto importante, come quella di Milano, più o meno, andiamo a recuperare questi oggettivi. Di cui uno che è ricondurre. Ha un personaggio che troveremo molto più avanti. Mm. Di nuovo. Flamento di titanite. E chi sarà? Ghostbusters! <ride> e chi chiamerai? Uh, set di un cavaliere senza nome. Mm, uh, ne erba lama del sangue e delle cose inenarrabili. In, in Leggiamolo subito. Allora, il set del cavaliere senza nome... Mm, interessante. Prova del successo di uno dei guardiani di Farron, che vegliano sul sonno dei defunti insieme al vecchio lupo. Mi dice qualcosa? Occhiolino, occhiolino al vecchio lupo. Esattamente. <ride> Un tempo, la foglia di Erba Lama identificava i membri della legione dei non morti. Gli spiriti Inizio. dei guerrieri del passato riposano nella foresta maledetta. E questa umile foglia esprime la loro accettazione e gratitudine verso i loro guardiani. Mm. La finestra uh, dipende un attimo da, da quello che c'è scritto. Ogni tanto si può tagliare qualcosa, non è eh... perfetto e non può esserlo. Ok, allora, talismano del sole, attenzione, è importante. Talismano del sole, aspetta che sto per morire. Utilizzato dal cavaliere del sole stesso, una figura diventata estremamente importante col passare dei cicli. È decorato con la sacra immagine del cavaliere, simbolo della sua fede incrollabile. La sua abilità dona a chi lo utilizza la stessa fermezza. Fantastico. Inoltre abbiamo il solito calderone in cui troviamo la solita Estus. Di qui è passato... Sigward. Eccoci. Ah, la, la, la, la, la, la, la. Sì, guarda che ecco, se cominci a fare questi urletti secondo me. Eh, sono mie prerogative, cioè lasciamo in pace. Arco nero di faris, è uno. Ed eccoci qua, cappello di faris e l'oggettino gemma velenosa, ma è la cosa meno interessante. E una braccia per il disturbo che tra l'altro usiamo subito perché è abbastanza importante essere quasi sempre full in questa. Oh là, perfetto. Tra l'altro siamo arrivati in una zona molto interessante perché piena di funghetti, quelli del navolta, mm. morti. Qui siamo no, tipo Amsterdam. <ride> sì, esatto. Una pergamena del saggio da portare a Orbeck. Però leggiamo prima. Contenente le stregonerie dei saggi di cristallo. Mm? Ne avevamo già trovata una. Questa è la seconda, essendo i saggi due gemelli. Immagino Eccola, sì. è arrivata? È arrivata, eh? È arrivata. L'hai sentita? sentita? Sì. Io non ho visto niente. Eccola! Aspetta. Eccola! Quindi yes. questa funziona fa cagarissimo, ragazzi, ci lavoriamo. È che. Eh, intanto ma funziona cagarissimo. Questo. Sono tutte le, le, le GIF di coi... Sì, ma è buttata là così, dobbiamo fare qualcosa Ma Anche tu Andiamo. sei buttato là così, ma nessuno ti dice scusa, lo voglio cambiare. <ride> In realtà sì. <ride> <ride> Comunque. <ride> è una storia per un altro giorno questo True story di danno, sì, va bene, dai, vediamo, dai, rendila vincente, rendila vincente. Non è una roba esagerata, giusto un po' fino. Eccolo qua. Aumenta la durata degli incantesimi, donato che veniva considerato degno di affrontare un viaggio in cerca di V-Name, a V-Name, patria della stregoneria. Il sigillo rappresenta un drago eterno, come è appropriato per la scuola del drago. Il drago eterno è il simbolo della vera natura di uno stregone, ed evidentemente, secondo come si scopre la allora in questo gioco, in questa serie incredibile, maestosa, questo granchio era uno stregone. Questo granchio era uno stregone. Non potevano pensarsela peggio, secondo me. Sì, anche perché ho appena detto una cazzata, e questo il fatto che tu mi abbia creduto dimostra che quelli che eh, scoprono la lore di Dark Souls eh, si bevono qualsiasi cosa perché dicono eh sì, deve essere per forza degno di nota, deve essere messo là al posto giusto, nel momento giusto, deve avere un senso. No, no. Quindi, quindi stai forse facendo un dissing a modo tuo? Sì, ah, ah, stai, dicendo, uscito, eh? stai dicendo che il pubblico dei Souls è fatto di boccaloni si mangia qualsiasi merda sì. bene bravi bravi mangia merda <ride> quindi stai intrinsecamente affermando che il gioco fa cagare che tutta la serie fa cagare e che From Software è sopravvalutata è sopravvalutata la profondità e la coerenza della lore ah, attenzione ah, ah. guardate questo albero ovviamente vi dice qualcosa question time cosa vi dice questo albero? Eh? Cosa vi, vi ricorda? A. Il Natale B. L'albero per entrare nelle miniere di Moria o C. L'albero bianco di Ulasil Sarebbe la parte D, l'albero su cui vi schiantate il sabato sera rientrando a casa Corona di Dusk Attenzione, questa è importantissima, eh Issima proprio. Eccola qua. Piumata, donata a una principessa della terra di Ulas, patria delle stregonerie dorate. La benedizione della guardiana Elizabeth rende più potenti le magie di chi le indossa, ma allo stesso tempo aumenta il danno magico subito. Mm? Pericoloso. E non hai, risposto alla... non hai dato una risposta alle question time comunque, anche se l'ha data bomba per te probabilmente. Sì, no, la data la corona di Dusk per me. Stiamo parlando di Ulla, Sella ovviamente. Ah, benissimo. Ok, allora basta. Qua abbiamo un bellissimo muro invisibile, nascosto, illusorio, come volete chiamarlo. Con dietro delle ceneri del sognatore. Eh? Importanti queste ceneri del sognatore. Mm -mm. Allora, eccolo qua: cenere oscura di uno che sognava di entrare nella legione di non morti. Permette di lanciare le di creare alla fine delle proprie peregrinazioni, persino i sognatori che vagavano senza meta nella foresta maledetta provarono un senso di appagamento. Tra le mani, che cos'ha? Eh, sembra un altro talismano, non di Lloyd questa volta. Però, mm -mm. e qui abbiamo una roba. niente: ah. importantissima. O oh, qualcuno di molto simile. Prega presso il vecchio lupo di Farron. Galateo della legione. Hmm. Al momento non ci interessa, ma ci sarà qualcuno di molto interessato invece alle cose che stiamo scoprendo rispetto alla legione dei non morti di Farron. Accendiamo questo falò e andiamo al piano superiore, intimo abbigliamento uomo. Tra l'altro sono sempre costantemente avvelenato, che palle! Anch'io sono costantemente avvelenato. Di cosa? Eh beh, in generale, sono, sono Esattamente. Qua al secondo piano abbiamo un'altra reliquia di Dark Souls 1. Uno Stray Demon, un demone vagante. Lignificato abbondantemente anch'esso. E lo affrontiamo un attimino per recuperare dei drop interessanti, devo dire, anche dal punto di vista della lore e che però hanno pensato che poco si mi sono rispettando. Quindi, Senti, se mi spazzolo, no? Sì, si fa anche un po' schifo. Davvero? Sì, sì. Beh, scusa, sto spazzolando no. la barba e eh? non è che mi sto rasando i peli del pube, eh? Sto facendo schifo. Dio santo questo fa schifo. Fa. Vai a guardare gli altri Twitcher, ce n'è che fa schifo, sì, altro no, che la base adesso cosa fai? Ti, ti, ti pettini lo scrotto? Scusa, <ride> <ride> allora, il demone vagabondo, ora privato della fiamma, un tempo era il custode di Lothric, quindi, qualcuno. E qua mi, mi tiro un po' le cose, le martellate sulle palle. Qualcuno sta usando, o stava usando, questi demoni. Cioè, li aveva proprio ingaggiati pagandogli lo stipendio per fare diverse cose. Perché ci sono i demoni che portano su e giù dal ponte. Questo era guardiano di Lothric. Ma sarà una super cazzola? o sarà vero? Due frammenti grandi teniti, ce n'è un altro là in fondo e questa è la viverna che si era distrutta sul ponte. E vicino alla, alla viverna la lancia del fulmine, a collegamento con Souls 1, in cui ovviamente i draghi e le viverne venivano cacciati attraverso i fulmini. Leggiamo, questo è il primo miracolo veramente importante per noi, uh, 20 di fede, dobbiamo pompare molto. Si dice che fosse utilizzato dai guerrieri del sole di cui Soler, la lancia infligge danni da fulmine ed è una potente risposta ai danni da magia da fuoco, efficace soprattutto contro corazze di metallo e draghi. Ma va? Perfetto. Poi chissà perché Soler ha riscosso tutto questo successo rispetto ad altri personaggi. Ma eh, vuoi che te lo dico o lo sai da, da per, te. Dio, di per te? Dillo, dillo. Perché è l'underdog, quello che non ha nessun potere veramente, veramente potente Esatto, è, uno, è la persona normale che però attraverso l'impegno eh, Se vuoi è un protagonista di uno shonen Ma Il Resto carbone ando? arriva tra un po' master, basta che aspetti qualche giorno Il carbone l'abbiamo preso no, Parlavo di un altro carbone Che carbone? C'è la Befana tra un po'. No, ma basta questo carbone. Vabbè, va ficatelo basta. nel culo e datti fuoco, va bene? <ride> <ride> solo tanto amore. Sì, coricini. Sì, Ci riposiamo e andiamo a sconfiggere la lucertolozza. E dopo ci buttiamo di qua. Eccolo qua al posto. Mamma mia. Che, che brutta fine che fanno queste lucette negli spazi chiusi. E li detenite due addirittura. Wow. Apriamo lo shortcut. Prendiamo l'arma magica maggiore. Molto interessante. Ma noi non siamo un incantatore. Leggiamola comunque. Vediamo se c'è qualche informazione extra. Solo gli stregoni guerrieri a cui vengono affidati compiti speciali possono utilizzare questa magia. Si dice che le loro lame penetrino senza problemi nelle più, armature più spesse. Interessante. E qua ci troviamo espiazione. Attenzione. Importante. E una gemma vacua. Andiamo all'altare del vincolo. E leggiamo tutto. Miracolo. Donato agli esuli della chiesa nera di Londor A cui noi ormai apparteniamo perché ci siamo votati al fatto di diventare il loro lord oscuro Attira più facilmente l'attenzione dei nemici Questo racconto è l'unico che gli esuli ricordino perché credono parli di perdono Anche i viaggi maledetti giungono prima o poi alla conclusione Una gemma di titanete infusa molto diffusa a Londor Parlando di vacuità Viene usata nelle fusioni per creare armi vacue. Eh, sfruttano l'essenza del loro padrone, la cui fortuna contribuisce a potenziare gli attacchi. È veramente è una build molto interessante che si può fare con questa gemma, ma uh, a okay. noi, in questo caso, non ci interessa. Allora, offriamo la cenere del suo Da questa polvere sterile dal colpo di uno sciocco non ricaverai niente. Dove hai trovato questa roba? Dimmelo se non ti dispiace. Diciamogliela? Ah, capisco. Affidarsi ai sogni fragili in questo mondo morente, che spreco. Deve venire senza dubbio da uno sciocco, non sei d'accordo? Sembra conoscerlo, ma purtroppo non ci dice nient'altro di questo. Benedizione nascosta. Ah. C'è una regina a Acqua santa benedetta dalla regina. Si trova in una tomba abbandonata, un luogo oscuro, dove riposano i guerrieri senza patria. Solo la regina si premurava di augurare un buon viaggio a queste anime perdute. Questo viene dalle cene del sognatore. La pillola nera. I guardiani dell'abisso della legione di non morti tengono sempre con sé una scorta di questi medicinali, preparati dai propri accoliti. Leggenda vuole che siano i gru a conoscere la ricetta, che sono quelle creature che abbiamo affrontato nella palude. La cosa, mh, tra l'altro, veramente importante, in alcuni oggetti c'è cioè bisogno di leggere tutto, se no si perde la vita. Resina marcia il forte di farron è stato inghiottito dal bosco maledetto dove i gru preparano resine di questo tipo e siccome abbiamo trovato un sacco di robe provenienti da ulasin nel bosco maledetto è possibile che l'oscurità l'abisso che ha inghiottito ulasin in dark souls 1 si sia espanso fino a inghiottire anche il forte di farron talismano del dipinto che dipinto un talismano per miracoli divini talismani di tela come questo sono simboli austeri utilizzati dagli araldi per lanciare miracoli e bla bla bla mm? è importante questa cosa del dipinto armatura da esule, stavamo parlando infatti degli esuli dopo che i guardiani della legione divennero signori dei Tizzoni, il sangue di lupo si prosciugò e Farron fu consumata da un bosco maledetto quello di Ulessil ora un vecchio lupo comanda i guardiani del bosco proteggendo il sacro riposo dei guerrieri sicuramente entrambi gli esuli facevano parte dei guardiani Farron è infatti una terra di nomadi e viaggiatori e la maschera dell'esilio molto simile a un'altra maschera qualcuno in chat riesce a fare un collegamento abbastanza semplice e stupidino io un'idea ce l'ho dai sentiamo no, di chi riuscirà a fare il collegamento no no no, adesso devi dirci la tua idea del collegamento non posso <ride> è proibito dalla mia religione <ride> esatto la peccatrice perduta Diamo per la peragamena del saggio. Parola mia, tutto questo è favoloso. Le regioni dei non morti di Farron possiedono davvero stregonerie sconosciute. Grazie per aver tenuto fede alla tua parte dell'accordo. Non credo che da solo avrei fatto questa scoperta. E studiamo. Impariamo le nuove stregonerie. Freccia dell'anima grossa. <ride> Visto niente di che. Ah, aspetta, Dardo di Farron. Versione modificata, sviluppata dalle regioni dei non morti. Questa stregoneria trova largo utilizzo a causa della sua vers versatilità, perché è velocissima, è tipo piu piu piu piu, così. E eh, non è piu piu piu, eh, più più più eh, più tipo quelle stellari. Più. Grandine di Farron, versione migliorata del dardo. Questa stregoneria fu affidata al capo degli accoliti della legione, pare fosse una stregoneria di sua figlia Hazel, in seguito raffinata da un saggio di cristallo. Hazel, abbiamo già sentito questo nome? bravo bomba era il dito giallo Hazel ed è per quello che utilizzava il, lo spara squirta lo spara? lo spara squirta con il raggio di Farron no, la mia no perché? ok ma che schifo Dio santo allora attenzione che il nostro Crestfallen se n'è andato ok bene dove è andato? questa non è una cosa casuale Dobbiamo, dobbiamo mandare una foto a quelli che stampano i cartoni del latte così scrivono Missing Trasferiamo, vediamo Eccolo qua, la cosa molto strana di cui vi parlavo prima Allora, intanto il vomito di pietra che è la magia che ci lanciava lo Stray Demon Minchia, il vomito di pietra, te lo immagini? Tecnica di un demone errante, le cui fiamme sono ormai estinte perché è diventato limio Chi la utilizza espelle un sasso dalla bocca <ride> Ok Bellissimo. interessantissimo e poi quello che non ha molto senso è l'anello di Evel. un anello indossato dai guerrieri che amano le pesante pesanti e che aumenta il carico massimo deve il proprio nome a Havel la roccia vecchio cumulitone di Gwyn sapevamo già tutto da Dark Souls 1 l'arte della guerra è una costante di ogni epoca e i seguaci di Havel sono tanti ora quanti erano quando erano in vita perché questa cosa veniva creata dall'anima di un demone veramente mi sfugge del tutto, del tuttissimo Allora, io direi entriamo perché di questo non ci interessa nient'altro. Abbiamo preso esattamente tutto e via, pronti? Eccolo qua, siamo pronti? Tutti vestiti come in Bloodborne, tra l'altro. Mi fa venire voglia di riprenderle in mano. Il gioco non ti crede nessuno perché, appena lo apri, dice oh, che palle, devo finire un sacco di altri giochi. Sì, questo è assolutamente vero. Tra l'altro questa è la posa che abbiamo preso poco tempo prima eh, dal lupo, dal vecchio lupo. Guarda che bella tecnica di combattimento. Come farci male, for Abins. sono di un signore, tipo quello che porta i giornali, è l'anima del sangue di lupo. Tizzoni dei guardiani dell'abisso. Se i signori rifiutano di tornare sui propri troni, che lo facciano come tizzoni. Hanno giurato al sangue di lupo che li unisce, e il loro mandato come signori. Un'anima corrotta, intrisa di potere. Usala per acquisire numerose anime. Il sangue di lupo fu donato ai guardiani dell'abisso, le cui anime sono tutt'uno con quella del suo unico padrone che sapevamo già ora prima di continuare oltre quella parete che si sposterà per dare l'accesso alle catacombe eccola qua torniamo al santuario per chiudere l'episodio uh, qua tra l'altro è arrivato Aegon ma con lui parleremo la prossima volta offriamo i tizzoni e chiudiamo la live Perfetto. All'inizio della prossima live faremo un giro a parlare con tutti quanti. Perché avranno tante cose da dire. Bene ragazzi, grazie Buonanotte. per essere stati con noi. Grazie per aver fatto quello che avete fatto e quello che fate tutte le volte che ci vediamo. E divertitevi con moderazione e con le distanze di sicurezza. <ride> Mi raccomando che vi controlliamo.